PAC è il progetto di fondazione con il Sud delle reti nazionali a cui AMPAS ha partecipato e sta partecipando e sta conducendo in giro per le sei regioni del Sud Italia. Questo progetto verte principalmente su tre punti fondamentali. Uno è quello ovviamente dell'accoglienza, ma in che modo accogliere? Accogliere attraverso l'integrazione dei migranti attraverso l'inserimento dei giovani e quindi poter far trovare all'interno delle organizzazioni un sistema che consenta ai giovani di avvicinarsi e crea aggregazione, crea interesse ai giovani. L'altro è le donne, uno dei temi importanti, un tema fondamentale soprattutto in questi, in questi anni. Abbiamo riscontrato una grande partecipazione delle donne nel Sud Italia, io penso ancora più alta che non nel nord Italia quindi c'è questa voglia anche da parte delle donne in particolar modo nelle regioni del sud di partecipare attivamente alla vita delle associazioni e di avere anche ruoli di grande responsabilità siamo molto contenti di come si sta come si svolge in questo momento eh, il percorso di questo progetto soprattutto perché abbiamo visto una grande partecipazione un grande interesse da parte delle associazioni questo ci fa ben sperare questo è un terzo appuntamento oggi siamo ad Enne quindi siamo all'interno della Sicilia nel cuore della Sicilia e abbiamo capito che questo percorso è un percorso veramente importante un percorso che eh, va allargato maggiormente e abbiamo comunque l'interesse a coinvolgere l'intero movimento nazionale. Viva Lampas e grazie a Fondazione Conissuta per questo punto.